Grazie Presidente. Eh, velocemente questo emendamento va in continuità con una, obiettivi e una delibera che abbiamo già approvato, eh, che riguardava appunto le modificazioni territoriali insomma, che sono state oggetto di delibere di Assemblea Capitolina, già avevamo formulato un indirizzo da questo punto di vista in aula che certamente potrà avere come dire, una, un impatto no, sull'attuazione, sull era comunque giusto dare anche un formulare, insomma, un obiettivo operativo dedicato così da poter avere una, anche un coordinamento ecco, di queste attività legate insomma, alle modificazioni delle delibere limitazioni territoriali. Grazie.